Salve! Quest'estate, quando siamo tornati a casa in Valle di Sole, abbiamo trovato un museo davvero interessante, il Museo delle Streghe, il cui curatore è il signor Vittorio. Lo abbiamo conosciuto un pomeriggio, durante una conferenza itinerante, il cui tema era il paganesimo e la stregoneria nell'Alta Valle di Sole. Questo argomento ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di riproporre anche a voi le tappe che lui ci ha fatto fare intorno all'abitato di Peio. Purtroppo, per noi era un po' un esperimento, perché erano tutti dei video fatti in diretta con il, eh, con il cellulare e non è venuto benissimo, perché il rumore del vento era davvero molto forte e la mia voce era molto molto piccola, molto debole in confronto ai rumori circostanti. Quindi di tutti i video che abbiamo fatto, che erano 6 o 7, se ne sono salvati soltanto due. Uno è stato, che è stato girato al sas delle Crosette e sulla strada che, ma, che va una malga l'altro invece fatto al sas della monaca tutti gli altri video cercheremo di recuperarli eh, quando torneremo in valle la prossima volta e insomma quindi se trovate dei riferimenti a posti che non avete visto purtroppo è perché sono nei video che siamo stati costretti a tagliare la qualità era davvero troppo bassa per renderli pubblicabili e insomma cercheremo di, di recuperarli appena possibile grazie Adesso siamo arrivati a quello che qua è chiamato il sas delle crosette ed è il primo di due eh, massi che vedremo dove si praticavano dei riti di fertilità. Allora, sì, lo sappiamo perché ha ah, questa qua che ha forma di sella, no? Quindi le donne che desideravano avere un bimbo ci si sedevano sopra e ci si sfregavano e chiedevano di poter avere un, un figlio. Si chiama delle crosette perché ogni volta che nasceva un bimbo veniva incisa una croce. Prima l'abbiamo detto che qua c'era una forte commistione fra elementi cristiani ed elementi pagani e questo ne è un classico esempio. I rituali qua sappiamo che sono stati fatti sino circa alla prima metà dell'Ottocento. Perché hanno scelto proprio questo posto? Perché adesso purtroppo non si vede perché ci sono le nuvole è in corrispondenza di due cimette del Passo Cercio, sono due cimette gemelle. E al 21 di giugno il sole al solstizio sorge proprio lì. Quindi è chiaro che, se uno voleva fare dei riti propiziatori alla fertilità, il posto migliore non c'era perché il solstizio d'estate è il momento in cui le giornate al suo culmine. Poi, tanto per rimanere in tema. Questo come vedete è passo Cerchen. Lì, più o meno dove punta il mio dito, sorge il 21 di, agog... di giugno. Poi va giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù, finché non arriva quasi a sorgere vicino alle prime appendici delle Dolomiti del Brenta al 21 di dicembre. Poi torna su, in una sorta di eterno semicerchio. E Cerchen infatti in Longobardo vuol dire cerchio, circolo. Perché chiaramente prima che arrivassero le chiese con le loro campane, la meridiana naturale della valle era la, era la montagna, che proprio era perfetta da questo punto di vista. Le crocette qua sono circa 78, ed è uno dei massi che sono meglio conservati qua in valle. Allora, questa è l'ultima tappa del nostro viaggio, siamo al Sass della Monaca, eh, per raggiungerlo bisogna fare un po' di ortiche selvagge, ma ne vale la pena. Sempre qualche indicazione per chi magari volesse venire. Dalla baita dei tre larici si vede la striscia della seggiovia che viene su, si arriva fino al casotto di legno, poi si vede una traccia vagamente battuta e si incontra un enorme masso. A quel punto, anziché dire no non c'è, o chiamare il signor Vittore come abbiamo fatto noi, venite sulla destra e vedete che c'è una traccetta di sentiero sempre un po' orticata e si arriva a questa fessura qua. Allora, a questa fessura c'è legata anche una leggenda cristiana, perché come vi ho detto è, tutto, è stato un continuo di contrapposizioni, di, com, di, di compromessi. Qua si narra che una volta vi si rifugiò una monaca, credo si chiamasse Suor Gesualda, che era l'unica superstite del suo convento che era stato trucidato da una da un esercito invasore, lei si ritirà a vivere qua dentro, poi ci passeremo, vedrete che non è affatto comodo e eh, era ben voluto da tutti gli abitanti del paese che si prendevano cura di lei. In realtà questo masso ha un'origine pagana molto molto antica, una funzione, una funzione pagana molto antica. Questo masso dentro, se riusciamo poi ve lo facciamo vedere con la luce, ci si passava in mezzo per chiedere Sempre in dono la fertilità, infatti sono stati trovati degli ex voto che trovate anche al Museo delle Streghe giù a Peio. E, è, una, è una fenditura molto stretta, se qualcuno volesse venirci, eh, vale la pena perché, al di là del buio impressionante che c'è subito, dopo è davvero bello. Allora, questo è l'inizio del masso, questa è la parte più stretta, devo assolutamente illuminare perché anche se ci sono già passate due volte. Giuro su Dio che mi sembra che dall'altra parte ci sia un burrone. E invece no. È strettissimo. È super stretto. Non so se si vede bene, comunque c'è tanto così. Poi se si viene avanti, sopra, si vede uno squarcio di cielo Bellissimo. Mi atto un attimo di pazienza perché anche Davide deve arrivare. Questa è Jonathan di in avventura per goccio di storia. Poi, dato che la chiesa non amava molto questi rituali pagani, qua come ricordo sono stati trovati dei ferri di cavallo come ex voto. Erano ferri di cavallo medievali. Il ferro di cavallo, era, soprattutto se tenuto all'insù, era segno di fertilità, di richiesta anche di fertilità appeso sulle porte di buon augurio con la faccia all'insù, con la parte cava all'insù perché richiama l'immagine di un utero, con la faccia all'ingiù invece si usava per rimbalzare i malefici tra strega contro strega. Una volta che si arrivava di qua, secondo la chiesa si diventava streghe, quindi in invisa alla comunità, per cui io e Davide l'abbiamo fatto quattro volte, avanti e indietro direi che siamo abbondantemente stregonizzati ormai eh, questa è la parte finale quindi chiudiamo dicendo che il museo delle streghe lo ripetiamo è a Peio in via 24 maggio è aperto dalle 10 alle 12 e dalle 3 alle 7 eh, altrimenti eh, c'è sopra nell'etichettina c'è anche il numero di cellulare del signor Vittorio che potete chiamare eh, andateci perché vale davvero davvero la pena e pensate che tutto quello che facciamo ha origini molto, molto, molto, molto antiche. Al prossimo speciale!